Devo prima a occuparmi di una cosa. Ma certo, raggiungimi da della main. Allora, allora inventario. Se ti abiti devo mettere questo. Giusto? Entra nella de I sistemi mi informano che attendiamo un altro passeggero. Sì, sta arrivando, sta arrivando. Aiuto. Hey, stanno fuori porca puttana lo spero bene cazzo. non vedo motivo di usare simili imprecazioni ah sì? e quella volta che volevo assumervi per l'addio al celibato di mio cugino huh? sfortunatamente non accettiamo simili contratti per tre mesi aveva messo a parte i soldi ah è acqua passata ormai metti in moto Bella. prima di iniziare il nostro viaggio devo verificare le identità di tutti i clienti Prego, connettere i vostri vinci personaggi. Mm. Grazie. Titolo Scorcio è attivato. Excelsior. Yeah. Yeah. <laughs> oh, di bene in bene. Excelsior. Titolo Scorcio. La a e il nostro cliente è ma non si parla guarda attiva la modalità combattuta chiedo scusa ma non sia La modalità di combattimento è legale lo so lo dice il secondo bandamento mentre siete a bordo è vostro diritto usare il partito web gli altri include celsius copertura sanitaria completa compresa la gestione e lo smaltimento dei vestiti del cliente in caso di morte al bordo merda che cose tetre l'ex non vale spesa ti te otterremo comunque un bel 40% Figurati Sembra? È così che si entra tra i pezzi grossi Emozionarti troppo mm? Non siamo ancora entrati, per ora. Non lo so, Jack Sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio mm. Per me sembra che sia un problema. Tutto, tutto, tutto, tutto. Sono vicino alla destinazione. Sì, non ci posso più vedere. Voglio che ti capisca... Sbagliato. Attenzione. Vabbè. Okay. Abbiamo un lavoro da fare. Non sono mai stato più concentrato in tutta la mia cazzo di vita. Lascia che ti spieghi una cosa, vedi. Ho trascorso tutta la vita in questa merda che ci circonda. E non intendo tornarci. Presto uh, arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea diretta e gruttata per guidarvi nel concreto. Vi prova a chiamare Jack. Vediamo se siamo sicuri. Grazie meglio? Mi sono un attimo a vedere una cosa. Oddio. Armi? Non ho neanche la katana. Effè. Cimitachi, Dipartimento Tecnologie belliche. I documenti sono per il fratello. Benvenuti al Pumpeki Plaza. Prego, entrate in fila indiana. D'accordo, Holm. Ah, signore. Aspetta, c'è qualcosa. Mi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel tuo peccaso. Siamo mercanti del... Da... Uh, mi scusi? Ah, è qui per vedere la casa. C'è la mia scusa direttore. Eh, Ci vorrà solo un momento. Prego. Yokus. Salve e benvenuti Sì, giusto. Perfetto. Avverto immediatamente Takisan del vostro arrivo. Marta, questo non era previsto. Di qualcosa, mi fermala. Non sarà necessario. Prima ci diamo una rinfrescata, poi lo avvertiamo noi. Ma Takisan vi sta aspettando, no? Rita lo sa da quando stiamo viaggiando. Sono 18 ore da nuovo a Barcellona. Ritardo a metà chi perché un seme psicopatico si è fatto saltare male all'interno. Ah, un incubo. Certo, capisco. Siete nella suite lapislazuli, al quarantaduesimo piano. Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro CPS. Allora, adesso continuiamo a seguire Jackie. Che ne dici, Harry? Mmm, caratteristico, accogliente. Non come l'hotel di quella convention di Zurigo. Ok, questo, questo è un bel posto. Comunque, tra l'altro, a 40 metri. Cosa c'è? Un carro armato. Ah, non, sushi. Sembrava un carro armato. Devo andare. Tra l'altro questa roba qua che cos'è? Sai, non lo so, è stato un po' pesante. Sono dollo dal tuo a bordo. Mi non sembra male. Benvenuti al Compachi Plaza. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni, quindi si sieda pure al tavolo che vuole. O se preferisce ci sono gli sgabelli al bancone. Potrei portarci misti qualche volta avremo concluso l'operario. Un'occhiata non va male. Merda. Sembra un cazzo di venditore ambulante con questa valigetta. di sopra. Ah, dai un'occhiata alla tail opzionale. A voi che lo faccio. E quando dico che cadranno delle teste, non intendo per modo di dire. Ha bevuto abbastanza, non crede. Sta mettendo a disagio gli altri ospiti alle eh, 6 del mattino c'è tutta sta gente vabbè io sott'altro Devo andare all'appartamento 42 quindi saliamo A ah, figo che stiamo salendo veramente però Che me lo fa vedere lì sopra ora Questo è l'appartamento Posso dormire sul letto. Tanto perché se mi shifto vedo un po' nero. Siamo nella stanza. Sacciullarmi tutto. Che non ci fermiamo a dormire. Ottima scelta, Bug. Non l'ho scelta perché è chic. È la migliore per raggiungere il residente e i server. Sì, sì, mi ricordo. Ora accendete il flathead e trovate l'accesso al condotto. Sembra abbastanza semplice. A volte la semplicità è difficile da padroneggiare Aurelio, Aristotele, di chi è questa? Della sottoscritta, questa è mia Dov'è il condotto? Attiva lo scanner, guarda in giro Il flathead è pronto? Ci sono quasi Non dovevi cercare il condotto? E eh, ti solo cerco, un secondo Scansione. Visore, eccolo. Bene, Jackie, il fratello è a posto. Tutto pronto. Nickel. Il viola il sistema. Sistemi operativi. Carica. Tanto scansione no? Avete intenzione di stare lì a guardarlo. Bisogna passare al controllo manuale. V, usa lo shard di controllo che ha Jackie Colleghiamo i tuoi Kiroshi alla sorveglianza Così puoi guidare il bot Prendi il chip lavola, o la spacca? Vieni Ok Quindi andiamo qui. Che inquietante Ok, ho una buona visuale Portalo al prossimo La L'Arasaka coprirà tutti i costi e le sanzioni Non è una questione di soldi Siamo sotto elezioni. Che figura ci faccio inizieranno a dire che ho perso il controllo di Watson, del distretto da cui vengo. una settimana è tutto quello che possiamo promettervi. ci proveremo è tutto quello che posso promettervi. un connesso. commesso la prossima giornata. che posso anche ingrandire tesoro, pensa solo a pulire quel vetro, ok? stai lasciando Alunio ovunque Eh, uh, guard, c'è qualcosa di strano nella vasca ehi, hey bug, ha funzionato Cristo sano, hai, ancora hai idea di quanto costino quei cosi? proseguite, non c'è tempo per i complimenti ok, lui è entrato, ora scansioniamo Mi controllare se c'è qualcos'altro entra qua dentro Ok. Il residente è dietro la porta. Falla aprire il bot. Pare che abbia dei problemi. Cazzo. Deve esserci un altro modo. Fammi pensare. C'è un'altra telecamera dall'altra parte, ma è disattivata. Vuoi che la attivi? Sì, cerca una porta CCTV. Passa all'altra telecamera. 3 o. Ecco il residente. Come previsto? Comunque è strano che l'hotel abbia solo una entrambi. Uno bravo vale quanto 10 quarti normali. Cosa facciamo adesso? Lo neutralizziamo, collegati a lui con il flathead Lo frigo con un demone. È Gergo, non farci caso. Il residente non se ne accorgerà. Devi collegarti direttamente alla sua sedia. A quel punto non avrà più scampo. Potrebbe entrare un carro armato che non si accorgerebbe di nulla. Dorme della grossa. Ma prima devi portare lì il flathead. Il condotto dovrebbe collegare le due stanze. Scopriamolo. Ora passa all'altra telecamera. Tanto noi... Cosa ti può fare? Torna nell'altra stanza. Mantieni il flathead e poi passa alla seconda telecamera. Aiuto, cosa sta succedendo? saranno facendo dei lavori attorno all'altra telecamera forse aveva detto non mi ricordo Connetti il flat sedia B. naturalmente i lavori li devono fare sempre mentre il registro eh? io spero che non si senta troppo Led resta qui a tenere doppio residenza. Mi collego alla rete principale del Compecchi, tu slogati. E come slogan? Ok. E è così che si fa. Come ti senti? Bene, un po' stordito tutto qui.